tutti qua tutti sì sì allora premesso che con legge 6 novembre 2012 numero 190 pubblicata la Gazzetta ufficiale, il 13 novembre 2012, numero 265, avente ad oggetto disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione malaria in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione Adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il del 31 ottobre 2003, ratificato senza della legge 3 agosto 2009 numero 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificato senza della legge 28 giugno 2012 numero 110, il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Decreta dalla data di erne sino alla scadenza del mandato elettorale l'individuale il segretario generale, il dottor Lu Luceri Rodolfo, nato a Martano il 27.1.1953, presidente, nominato segretario comunale a far data dal 1-8 2012 con decreto numero 14 dell'1-8 2012, quale responsabile della prevenzione della corruzione. l'indicare il suddetto segretario a predisporre secondo gli indirizzi del Comitato Interministeriale costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2013 la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e i provvedimenti correlati, di comunicare copie del presente alla Giunta Comunale e all'organo consigliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa, di trasmettere altresì copie del presente decreto al Segretario generale e a tutti i responsabili di area e alla Prefettura di Lecce di comunicare senza indugio copia della presente alla CIVIT segreteria commissione civit.it ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale articolo 11 del decreto legislativo 150 2009 di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente ah. possiamo passare quindi al primo punto all'ordine del giorno, le verbale della seduta del 28 novembre 2013. Andiamo per letti, favorevoli, a unanimità. <coughs> Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, è una comunicazione, questa è una comunicazione tecnica. Visto l'articolo 166 del decreto legislativo numero 267 del 18-8-2000, il quale predispone che in caso di utilizzo del fondo di riserva da parte dell'organo esecutivo deve essere data comunicazione all'organo consigliare, visto il regolamento di contabilità si comunica al Consiglio che con sotto un'incardia di liberazione la giunta comunale ha effettuato dal fondo di riserva per levamenti per esigenze di bilancio per integrare la razione degli interventi di spesa correnti riportati nelle deliberazioni numero 154 del 5 dicembre 2013 per un importo di euro 23.251 e questa è un'altra comunicazione sulle comunicazioni non c'è discussione né votazione Siccome alla precedente ero assente, una piccola considerazione semplice, senza indugio. Siccome è stato approvato il bilancio in quella circostanza, precisamente il 28-11-2014, quindi il eh, 2013, quindi una piccola considerazione solamente relativa al fatto che il bilancio è stato approvato senza ombra di dubbio senza che ci fosse nessun eh, debito di bilancio approvato il 28 paradossalmente il 5-12 siamo andati a tirare al fondo di riserva solo questa piccola considerazione avremmo dovuto tenere in considerazione con tempo nel bilancio solo questo, visto che l'assessore è stato rinpeccato dal bilancio nient'altro, se andiamo avanti era solo un piccolo inciso eh, eh, consigliere quando si tratta di considerazioni eh, tecniche che fanno riferimento a qualcosa che disfunziona eh, va bene, ma quando si tratta di provocazioni politiche su argomenti sulle quali e eh, fammi finire su argomenti sui quali non si può fare discussione, io sono costretto a dare la parola all'assessore, al bilancio che ti deve rispondere però la prossima volta non ti do più la parola se vuoi fare questi giochetti, grazie prego assessore grazie signor presidente. Allora, la considerazione effettuata sinceramente non tiene presente eh, quanto riportato nel decreto legislativo 267 che dispone espressamente che gli enti possano accantonare, anzi debbano accantonare delle somme a riserva che poi si possono utilizzare tranquillamente dopo l'approvazione del bilancio. Pertanto il fatto di aver approvato il bilancio cinque giorni prima e di aver speso il fondo di riserva cinque giorni dopo non, non costituisce nessuna problematica. L'unica problematica costituisce forse quella di aver approvato il, il bilancio così in ritardo, ma sappiamo bene che il ritardo non è dovuto a causa nostra dell'ente comune di Aradeo, bensì a una norma dello Stato che più volte ha fatto slittare il bilancio. Ecco perché nell'anno 2013 noi troviamo questa discrasia di avere un bilancio approvato a fine novembre e un fondo di riserva deliberato a dicembre, quando il fondo di riserva è stato sempre deliberato l'utilizzo del fondo di riserva all'inizio di dicembre sempre in tutti i bilanci, anche perché il fondo di riserva, lo dice la stessa parola, viene, sono somme accantonate per poter essere spese, per poter integrare quei capitoli di bilancio che ha, che ha bisogno no, secondo le esigenze del, delle varie strutture, pertanto nulla di. non c'è nessun problema, nessun, è previsto dalla legge, siamo all'interno della normativa e se è fatto quello che è, tra l'altro, poi l'approvazione del bilancio comporta un iter burocratico assai lungo. Cioè, il fatto che è stato approvato a fine novembre, il bilancio è stato pensato, predisposto, reso pubblico e nei vari passaggi approvato di giunta almeno 60-90 giorni prima. Pertanto, considerando questo iter burocratico, il bilancio insomma, non nasce il giorno dell'approvazione, bensì molto prima. Passiamo... Grazie, passiamo al terzo punto. Approvazione del regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Passo la parola al Vicesindaco Congedo che ci illustra il punto. Grazie. Allora, premesso che in data 18 giugno 2013 è stata sottoscritta da commissario ad acta dell'Aro 6 la Convenzione ex articolo 30, decreto legislativo 267 del 2000 per la costituzione di un'associazione tra comuni rientranti nell'ambito di raccolta ottimale, aro 6, della provincia di Lecce e in forza della suddetta Convenzione e delle disposizioni in essa richiamate questo Comune fa parte dell'aro numero 6 della provincia di Lecce la cui finalità principale è la gestione associata dei compiti inerenti servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati, con l'obiettivo quindi di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato. Che l'Assemblea dell'Aro 6, con delibera numero 6 del 25 11.2013 ha adottato il regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani. Visto il regolamento di, di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, Ravvisato di dover provvedere ai sensi dell'articolo 5 lettera della Convenzione sottoscritta in data 18 giugno 2013 con l'approvazione definitiva del suddetto regolamento, il Consiglio pertanto delibera di approvare il regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e poi di stabilire che al decorrere dalla data di pubblicazione del presente deliberazione sono abrogate tutte le vigenti disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel regolamento di cui al precedente punto 1 Grazie Presidente Su questo argomento c'è discussione, chi vuole prendere la parola per eventuali interventi Prego, Consigliere Ghezzi. Sì, grazie Presidente. Io vorrei fare eh, solo una breve considerazione. Sicuramente sappiamo che da parte del Comune l'adozione di questi provvedimenti eh, diciamo, che è un atto dovuto, è una presa d'atto. Comunque eh, bisogna dire che questo è l'ennesimo eh, provvedimento che noi recepiamo, che ci viene dall'Aro, eh, che però non ci permette di avere una visione complessiva di quello che sarà in futuro il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, proprio perché eh, ci sono una serie di provvedimenti eh, che vengono adottati, noi ne prendiamo atto li votiamo di volta in volta ma è difficile eh, fare eh, contemperare i pro e i contro esprimere un giudizio eh, reale, valido su, sulla bontà di quello che si sta facendo con la costituzione di queste aro poi ad esempio questo provvedimento ho visto che sarà immediatamente esecutivo quindi eh, si poterà anche le... si va a innestare nel sistema attuale anche se è un provvedimento finalizzato alla creazione del futuro sistema eh, pensato per gli Aro. Per questo diventa veramente difficile avere una visione complessiva e per questo la minoranza dichiara eh, di astenersi sul punto. Prego, Grazie, Presidente. Oh, intervengo perché... Mh, io un po' anche la situazione. Mi associo al, al consigliere Richezzi, però la responsabilità di questa maggioranza è quella di eh, ratificare questa presa d'atto perché lo ricordo ai consigli di opposizione che forse non lo sanno. La nostra aro comincia come aro commissariata, cioè la regione sulla base, addirittura la regione Puglia. Invece che ratificare un, eh, una proposta, io mi trovo in quella riunione assieme al vice sindaco congedo, eh, mi fece partecipe di questa riunione. No, che la regione Puglia, invece che eh, andare a discutere una proposta che veniva dal basso, dai comuni facenti parte dell'ARO, ha pensato bene addirittura eh, di commissariare l'ARO in questione. Commissariale per accelerare le procedure, le procedure non credo che siano state poi così celeri successivamente, però diciamo questo difetto il quale voi oggi manifestate l'insufferenza, noi addirittura ti posso eh, come devo dire, <ride> assicurare che lo abbiamo manifestato già dal, dal principio, e venendoci calata una struttura. Come devo dire, di organizzazione assembleare, insomma, è poi a cascata, che è venuta dall'alto. Quindi questo è un problema che ci dobbiamo porre tutti quanti e che dobbiamo, eh, su cui riflettere, perché non nasce dalla nostra iniziativa, dalla iniziativa degli altri comuni, ma è un'impostazione che forse tutti gli enti interessati, visto che poi riguarderà non solo, la nostra, cioè non solo le nostre tasche, ma anche il modo poi di... E come devi gestire l'ambiente e comunque il servizio di raccolta e che ci riguarda e forse ci vuole un po' più di sensibilità su questi temi da parte di tutti gli enti interessati, soprattutto dal legislatore, che in questo caso è il legislatore regionale. Se, se mi è permesso brevemente il Presidente lo so che ho già fatto il mio intervento, ma è giusto? Sì, prego consigliere. Eh, a precisazione dell'intervento precedente effettivamente c'è molta incertezza, come ha confermato anche l'assessore Conte. Quindi mi chiedo se non sia il caso di avviare un dibattito insieme al Consiglio sulla questione, magari anche con la creazione di un'apposita commissione consigliare, perché mentre eh, voi, amministratori, eh, voi amministratori siete attori, all'interno dell'Aro, perché il sindaco va a rappresentare il comune di Aradeo, quindi prende posizioni su ogni, su ogni punto. Noi consiglieri, diciamo, l'organo consiglio comunale, è un po' al di fuori di tutte le dinamiche interne all'Aro, quindi mi chiedo se non sia il caso di avviare un dibattito più ampio, poi se sia il caso o no di creare un'apposita un commissione si può anche valutare, però ehm, cioè, diventa veramente difficile per chi... Eh, si trova al nostro posto, avere una visione d'insieme e quindi esprimere con cognizione di causa il voto su, queste, su questi punti. C'è qualche altro intervento? Prego, consigliere Arcuti, Luigi. Era la considerazione che avevamo fatto precedente prima... Eh, con lei, signor Presidente, quando parlavamo giustamente di una classificazione diversa dei rifiuti che va a favore, ed è giusto che vada a favore, eh, perché alcuni tipi di rifiuti vengono classificati in una forma diversa ed è corretto che vengano classificati in una, forza, in una forma diversa come ad esempio eh, i residui delle potature che tanto hanno messo in discussione nei mesi precedenti eh, le problematiche qui nel nostro comune, quindi anche quelli per esempio, visto che non si classificano più rifiuti speciali, di conseguenza diventano rifiuti assimilabili agli urbani nella considerazione eh, di specie, quindi, da questa risolve alcune problematiche come quelle, però molto probabilmente ne creerà delle altre, perché poi quelle quantità assimilate agli urbani aumenteranno il conferimento a discarica, a discapito o a vantaggio di chi eh, dovremo poi vederlo dopo, perché magari ci sarà un, un aumento di quantità prodotta di rifiuto, anche delle aree verdi pubbliche per esempio. Quindi sono delle considerazioni che andrebbero poi affrontate nel momento in cui le, realmente si applica questa, perché se si applica domani dobbiamo prendere in atto già da oggi eh, con eh, le relative conseguenze. Se invece poi verrà applicata nel momento in cui si dovrà passare al discorso successivo dell'arco è il discorso ben diverso però bisogna prendere curato che queste modifiche cambieranno anche gli assetti della quantità di rifiuto smaltito sì, volevo solo ricordare che non è che mh, ci sia molta possibilità di decisionare da parte né della maggioranza né dell'opposizione in questo settore perché se leggiamo la delibera che stiamo approvando, il primo rigo dice premesso che in data 18 giugno 2013 è stata sottoscritta dal commissario ad acta nominato dalla giunta regionale una convenzione in cui il comunitario è stato inserito nell'Aro, cioè non è che l'abbiamo scelto noi. Siamo vincolati da eh, ente eh, superiore a purtroppo andare verso questa, eh, che poi alla fine sono questo qua che stiamo facendo non è altro che un atto dovuto per avviarci verso quello che il legislatore a livello regionale ha deciso cioè che la raccolta dei rifiuti verrà fatta per Aro, quindi tutti insieme, con tutte le perplessità che noi continuiamo ad avere. Possiamo rallentare, come abbiamo fatto fino ad oggi, però non possiamo fare altro, perché se noi non, non approviamo il regolamento, ci sarà un altro commissario adatto, nominato alla Regione che lo approverà per noi. Quindi tanto vale approviamolo, poi magari se c'è qualche cosa tecnica che vogliamo cambiare, però anche qui è, hanno già preparato tutti i tecnici, quindi c'è poco da fare. Purtroppo. Prego, ci cioè, senta, no? Oggi è difficile andare a variare questo regolamento. Si, si poteva fare a monte con la commissione o una cosa, ma oggi è difficile perché se ogni comune 6 comincia a cambiare non si ne sa... Si tutti quanti. È impossibile. Quindi ce l'hanno dato blindato e blindato. Possiamo approvarlo o rifiutarlo. Più o meno tutti quanti lo stanno facendo. Altri interventi sull'argomento? Dichiarazione di voto? Passiamo. passiamo al voto allora. Terzo punto dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Favorevoli? Astenuti? Tre. Contrari zero. Siamo... Votiamo l'immediata esecutività per questo punto all'ordine del giorno, favorevoli come prima, astenuti 3, contrari 0. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione della carta dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Tutti i consiglieri hanno avuto copia della carta dei servizi. Nicola vuoi dire qualcosa? Passo la parola sempre al Vice Sindaco per illustrare brevemente, come ma premessa, diciamo la fotocopia di quello di prima. Eh, come premessa è la stessa eh, dell'altra dell delibera che connota il protocollo numero 8189 del 6 marzo 2014, in atti di questo Comune al numero 2625 del 12 marzo 2014, l'ambito di raccolta ottimale numero 6, ci ha trasmesso la suddetta deliberazione con l'allegato schema della carta dei servizi da sottoporre al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. Vista la carta dei servizi per la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ravvisato che la suddetta carta dei servizi possa essere ritenuta idonea a base essenziale per la successiva fase di progettazione definitiva, il Consiglio delibera di approvare la Carta dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, redatta sullo schema adottato con delibera numero 2 del 5 marzo 2014 dall'Assemblea dell'ambito di raccolta ottimale numero 6 della provincia di Lecce, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, di dare atto che i contenuti della Carta dei Servizi di cui al presente punto 1 costituiranno la base progettuale sulla quale verrà redatto da parte dell'Areo 6 il progetto dell'organizzazione dei servizi spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per tutti i comuni dell'Areo, compresi quindi il comune di Ardeo che verrà posto successivamente a base della procedura di affidamento dei servizi in oggetto, di trasmettere la presente deliberazione al comune di Nardò, ente capofila dell'Areo 6. Grazie. Allora, interventi sull'argomento. Prego, Consigliere Chezzi. E grazie. Eh, brevemente, quanto detto per il punto precedente, vale anche per questo. Eh, giusto per fare un esempio, dalla lettura della carta di servizi, mi sembra di capire che molto ruoti intorno a questi centri di raccolta, ma non è ben chiaro quanti centri di raccolta verranno realizzati, dove verranno realizzati, come avverrà eh, il conferimento dei rifiuti in questi di raccolta, C'è molta incertezza sul punto, eh, quindi quanto detto in precedenza vale anche per, per questo. Grazie. Sull'incertezza è l'unica cosa certa di, del settore di rifiuti della Regione Puglia, l'unica cosa certa è quella. Io vi posso assicurare che almeno dieci anni fa ho partecipato a una riunione dell'Ato in cui sottoscrissi per il Comune di Radeo di partecipare al bando per fare il centro di raccolta dei rifiuti, dieci anni sono passati abbiamo partecipato al bando, l'abbiamo vinto e ancora il centro di rifiuti non è operativo sono passati dieci anni, quindi l'unica certezza che abbiamo è questa, l'incertezza altri eh, prego consigliere questa considerazione fatta prima effettivamente si rispecchia anche su questa, per esempio la raccolta della frazione del verde, loro indicano per frazione verde si intendono i residui della manutenzione del verde pubblico e privato costituito da sfalci, foglie, potature, piante, terriccio, paglia, cortecce, segature, ramaglie, corpi eccetera, raccolti in modo differenziato. Il gestore assicura la raccolta differenziata di sfalci e potatura per le sole utenze domestiche. Quindi, anche qui la stessa nota di prima: non possiamo capire dopo l'effetto che potrà esserci. Perché, per quanto riguarda i centri comunali di raccolta, effettivamente poi bisognerebbe capire se poi il restante del pubblico lo prendono loro o meno. Va bene, comunque, la stessa considerazione anche su questo. Del Conte. Sì, grazie Presidente. E, vabbè, assumo il pollice verde della, del consigliere qui, su, eh, insomma, che ha dimostrato i suoi interventi, però io sposterei un attimo l'oggetto della discussione eh, sul fatto, lo devo rimarcare prima, eh, che noi comuni subiamo una politica che non so poi quanto sia economicamente vantaggiosa, soprattutto per i comuni che si vogliono impegnare di più. Faccio un piccolo esempio. E noi stiamo subendo questo santo ecocentro come un mattone che non riusciamo a realizzare proprio perché la Regione sta mantenendo centralizzata la realizzazione degli stessi. Vi spiego, e oggi noi riceviamo una nota, dalla Regione che ci dice se non date atto che gli ecocentri vanno a sistemarsi, noi vi togliamo il finanziamento, solo perché un comune, e non è certo la Deo, dei nove, ancora deve fare una delibera eh, di, giu, di Consiglio Comunale che ricepisce quella che abbiamo fatto eh, la volta scorsa per la nomina del RUP. Non? Quindi, voglio dire, io perciò ho il rammarico che voi state, vi state astenendo e che non date la forza a questo Consiglio Comunale di rappresentare in pieno quelli che sono i problemi del territorio, perché noi comuni, veramente, forse per me, lo dico anche sotto il profilo economico, e sarebbe molto più economico gestire il, eh, il servizio in maniera autonoma perché il problema qua non è come si gestisce il servizio il problema è che la regione ha fatto poesia e non ha creato i centri doni di smaltimento del rifiuto è questo che manca, non ci sono gli impianti di compostaggio cioè l'attenzione politica territoriale non deve essere di destra o di sinistra di maggioranza opposizione ma quella di creare le condizioni Opportuni che il servizio, poi si realizza, sia pure economico perché si faccio una raccolta differenziata e deve stare il doppio di quella che oggi eh, mi costa il comune. Che cosa ho concluso? No, voglio dire, dobbiamo camminare su due binari che sono quello dell'ambiente e quello anche delle tasche dei cittadini. Perché è facile dire, come succede ultimamente sui telegiornali, eh, con la finanza decentrata i comuni hanno aumentato del 100% le imposte ai cittadini. Sì, ma i trasferimenti, i trasferimenti, quando li nominano, se li sono dimenticati, noi abbiamo ricevuto poi meno del 200% i trasferimenti. Quindi, e io, cioè questa diciamo è la nota non polemica, ma politica, inviterei l'opposizione a fare forza su questi argomenti, forza come enti, come enti che siamo, che siamo lasciati soli, siamo lasciati alla deriva, perché gli altri enti che... E forse hanno poco testo in questa situazione, vanno a legiferare per noi e su quello che devono fare non attempiano strutturalmente a quelle che sono poi le condizioni sulle quali noi possiamo far veramente risparmiare i cittadini e ottenere i, gli obiettivi ambientali che ci possiamo prefiggere. Grazie. La parola al sindaco. Volevo semplicemente aggiungere, eh, perché mi scuso mi ero lontano un secondo nel precedente punto dell'ordine del giorno, che per quanto riguarda, siccome mh, ho partecipato alla riunione, alle varie riunioni a Nardovici, sono state dell'Assemblea dei Sindaci, e, mh, diciamo, la questione fu, mh, comunque è meno complicata di quella che si possa pensare, perché noi nel momento in cui... Diciamo, eh, si andranno a completare il, gli vari co nei comuni, gli otto comuni che ancora eh, pur essendo stati finanziati non hanno completato l'iter della, della realizzazione e questo ritardo è imputabile essenzialmente al comune di Nardocchie proprio nella giornata di oggi o al massimo di domani ancora farà quella delibera su quella convenzione che noi invece abbiamo deliberato in Consiglio Comunale eh, se non sbaglio nel mese di novembre in cui indicavamo eh, il Comune di Galato come componente capofila detto questo nel momento in cui appunto ci saranno questi ecocentri questi ecocentri saranno i luoghi deputati a eh, diciamo, conferire tutti quei rifiuti che non saranno oggetto del porta a porta quindi faccio un esempio, per esempio se ci sarà uno sfalcio di potatura da parte di un privato chiaramente non lo potrà lasciare fuori la, la porta di casa ma andrà a conferirlo lì come se ci sarà da portare determinati tipi di rifiuti che non sono previsti nella raccolta differenziata andrà a conferirli lì, dietro chiaramente il, la pesatura in base ai tipi di prodotti che verranno appunto conferiti. Questo vale anche per i piccoli quantitativi di materiali di risultato e di piccoli lavori domestici. Quindi, diciamo, la cosa importante è completare questo ecocentro e farlo partire. Poi sarà lì che, diciamo, si raccoglierà quello che non viene, che non si può raccogliere anche per motivi di carattere pratico, dal porta a porta. sono altri interventi? Prego, consigliere Chezzi. Sì, brevemente. Eh, con riferimento a quello che ha detto l'assessore Conte, volevo dire sì, sì. mi trovo in parte anche d'accordo con quello che ha detto, ma non mi sembra eh, questa la sede più opportuna per manifestare il disagio di un comune rispetto a questo tipo di decisioni. Proprio per questo, eh, eh, proprio per questo avevo avanzato prima la proposta di eh, creare un'apposita commissione in modo da considerare anche quelle che sono, possono essere iniziative più opportune per manifestare il malcontento o le criticità eh, rispetto a questo problema <ride> sicuramente questi problemi non si possono risolvere durante un consiglio comunale eh, quando ci troviamo semplicemente ad approvare a, o a non approvare un atto predisposto da un altro, eh, da un altro ente solo questo grazie sì, mh, per capirci una eh, commissione dovrebbe essere una commissione eh, consigliare. Per quale fine? Cioè quale potrebbe essere lo scopo di questa commissione? Perché se dobbiamo aggiungere, diciamo, Innanzitutto... a altre burocrazie, alla burocrazia non serve a niente. Se c'è uno scopo preciso. Si può utilizzare la, la conferenza di capigruppo gruppo, perché sono rappresentati tutti i gruppi, e la conferenza di capigruppo ha anche il potere di proporre una delibera voto al Consiglio Comunale, quindi è la cosa più semplice. La conferenza di gruppo può gruppo di dare una delibera voto di intenti o di protesta o qualsiasi cosa la può fare. Quindi quella potrebbe essere una soluzione, ma sempre cercando di capire qual è la finalità concreta poi di questa commissione. Posso rispondere? Sì, come no? Sì, ovviamente i compiti di una, di una commissione sarebbero molto più ampi, ad esempio insieme alla commissione si potrebbe andare a determinare la posizione del Comune di Aradeo insieme all'Assemblea dei Comuni dell'Aro eh, e quindi fare una, un, discutere, eh, discutere tra maggioranza e opposizione di quelli che sono i problemi, di quelle che possono essere le possibili soluzioni e portare quindi, le decisioni della Commissione eh, nell'Assemblea dell'Aro ovviamente si può fare anche come ha proposto il Presidente, si può affrontare il problema nell'ambito della conferenza di capigruppo che come sappiamo però insomma, ha dei poteri più limitati si limita solo a fare delle proposte Beh, può fare anche delle proposte Comunale. di diritto al Consiglio Comunale eh, no. eh, sì, e quindi chiaro. poi possono se approvate portare al di fuori con ufficialità tutto quello che viene deciso prendiamo, prendiamo atto di questa considerazione che può se c'è la possibilità valutata. di andare a interferire su questo carrozzone che è avviato da dieci anni e che ancora non arriva in porto e che purtroppo dove è arrivato ha creato danni, perché dove è arrivato ha, fatto, ha risolto solo una cosa, ha appesantito i costi per i cittadini. Quindi adesso andare avanti in questa direzione, dobbiamo vedere come possiamo fare, se possiamo rallentarla, se possiamo fare dei piccoli accorgimenti da proporre agli altri comuni perché la paura mia è proprio quella che secondo si arriva alla fine l'unico risultato sarà quello di aumentare i costi come è successo negli altri Ato e Aro che hanno cominciato prima di noi, ma non perché più virtuosi, ma perché non avevano capito dove stavano andando perché noi abbiamo vol volutamente bloccato la cosa, rallentata. e altre parti so, mi ricordo benissimo quello che è successo nella zona di Giordignano, di Otranto che sono arrivati a prezzi esagerati e il servizio è stato identico se non peggiore rispetto a quello precedente quindi qualsiasi proposta ben venga il se Presidente possiamo... è entrato già nel merito della questione comunque eh, si la potrà, si la potrà parlare anche, anche sulla scorta dell'esperienza dei comuni che, no, che si trovano già più avanti nell'iter va bene, appena abbiamo qualche cosa di concreto lo facciamo possiamo passare a dichiarazione di voto nessuna dichiarazione di voto passiamo alla votazione del quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione della Carta dei Servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Favorevoli? Astenuti 3. Contrari 0. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli. Come prima. Contrari. Come. prima Contrari 0 e astenuti 3. Perfetto. Quinto punto, all'ordine del giorno, interrogazioni. Allora, la, uh... Allora, sono state proposte da tutti e tre i consiglieri di minoranza, eh, la leggo io, la leggete voi, ricollocazione di piazzare dose, approvazione e consuntivo lavori. Come volete, eh, la leggo io, la leggete voi. Come? Interrogazione, dobbiamo leggela. Rocco rispondi tu qua, eh? Rocco. La leggo? Valletta, va o io o uno di voi bisogna leggerla. Allora vai. No, allora qua ci sono di leggere. No, no, non ci sono problemi di sorta Comunque no, l'oggetto era riqualificazione del piazzale rosso e approvazione del consuntivo dei lavori. E I sottoscritti consiglieri comunali Arcuti, Chiriatti e Chiezzi chiedevano che con propria determinazione è stata approvata la perizia suppletiva di variante per una maggiore spesa di 29.454 euro, più va a valere sulle voci impreviste ai lavori in economia, di determinato è a seguito della gara d'appalto è tenuto conto che in data 1-4-2012 era prevista come la verbale di consegna del 5 10 l'ultimazione del lavoro in appalto, dato atto che i lavori sono stati ultimati in data 28, andiamo più velocemente, sono tutti questi particolari, credo che non interessino a nessuno, e eh, che in data 19-12 è stato presentato lo stato finale dei lavori in argomento eh, da parte del tecnico Roberto Calà, è considerato che nella determina della responsabile dell'area CE del 24-2013 del 2013 è scritto in intemperanza l'articolo 17 del capitolo speciale d'appalto eh, trova applicazione una penale pari al 0,6 eh, che in data 1.4.2012 data di ultimazione dei lavori prevista al 26 settembre 2012 data di sospensione dei lavori, risultano 116 giorni di ritardo per l'ultimazione dei lavori e che con verbale del 29 è stato convenuto dal direttore dei lavori e dal gruppo di applicare alla ditta appaltatrice una penale per 30 giorni di ritardo non giustificabili, quindi pari a 8.795 euro, oltre IVA, come per legge, erano i 30 giorni in virtù di 293 euro al giorno e che a seguito delle prestazioni professionali svolte dall'ingegnere Calale, l'esecuzione dell'opera, offerta alla ditta giudicaria a quello che conosce allo stesso tecnico il compenso aggiuntivo di 19.317 euro oltre a tutti gli oneri e di coprire la radia suddetta spesa dell'ingegnere Calà con fondi comunali visto che l'esalimento delle risorse finanziarie per l'intervento in oggetto non è già stato avvenuto. Quindi chiedevamo e interrogavamo l'aspettabile amministrazione comunale sulle motivazioni per le quali non è stata conteggiata la penale per numero 116 giorni totali di ritardo per l'ottimazione dei lavori considerati che questo ha comportato un mancato risparmio per l'ente pari a 25.000 euro, eh, perché tali motivazioni non siano state rese note e argomentate nella determina oggetto numero 53 del 24 del 2013, che pertanto risulta poco esplicativo al riguardo. Il punto 2, sulla motivazione per la quale se da un lato si è deciso di scontare la penale alla ditta appaltatrice e dall'altro si è reso necessario attingere in questo periodo di grave crisi economica 7.859 euro quali fondi di bilancio comunale aggiuntivi alla quale il cofinanziamento a caduto del Comune di Aradeo per l'opera migliorativa in argomento, considerando il diniego più volte manifestato dai cittadini. Tra le offerte migliorative proposte dall'impresa, che si aggiudicava l'appalto, era compresa anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico sull'articolo solare degli spogliatoi all'interno della villa comunale di potenza nominale pari a 8,6 kW tuttavia è stato deciso di, de di cedere totalmente alla ditta che ha seguito i lavori il credito derivante dall'incentivo in conto energia l'impianto in questione per 20 anni e anche le eventuali somme già con forza al Comune di Areveo per l'impianto di che trattasi sì, antecedente alla notifica dell'atto di cessione del GSE. Quindi quali sono le motivazioni di tutto ciò? Questa era l'interrogazione data 26-11 2013. Prego risponde l'assessore Conte. Ciao. In riferimento all'oggetto all'interpellanza del 12/12/2013 protocollo 12996 prodotto dai consiglieri comunali a e è si rappresenta che con verbale del 29 2013 allegato in copia e soprattutto con la vidimazione riportata di direzione dei lavori con nota 1584 del 7 2013 allegata sempre in copia, al fine di dare a questa amministrazione eventuale contenzioso giudiziario qualità appaltatrice dei lavori, con un certo dispendio di risorse finanziarie comunali, è stato determinato in giorni 30 in ritardo da contestare la ditta per l'applicazione della penale prevista dal capitolo speciale dei lavori. Infine si osserva che non è stato di concessione di questa amministrazione cedere alla ditta appaltatrice il credito derivante all'incentivo in conto di energia, ma una condizione presente un'offerta migliorativa presentata dalla stessa ditta in fase di gara. Prego, eh, chi dè tre? Cosa? Ah, consigliere, prego. No, semplicemente, giusto per, eh, se questa è la risposta sintetica da parte del, dell'assessore Conte, ne prendiamo atto, voglio dire, se faceva parte delle migliorie, quindi la miglioria la ditta se la faceva per proprio conto, prendiamo atto di quello che ci hai detto, poi nelle sedi necessarie ne riparleremo, visto che una risposta così sembra un pochettino che tardiva. O il troppo semplicistica. Va bene, prendiamo atto. atto. Eh, scusa, posso... no, Beh, ci sono eh, cinque pagine no. allegate, poi, le... tutte le no no, no, no, no, prendiamo no, atto, atto, per, no. poi no, le per le puntualizzare vengono. Luigi, per puntualizzare veramente guarda, nella massima trasparenza. Ma ci mancherebbe, figo. Non si eh, può rispondere aspetto, così, si, eh, no, in veramente così No, vi spiego eh, perché, non si può rispondere, però è buona norma che chi parla vuole essere diciamo eh, vuole dimostrarsi competente su queste cose. Deve avere l'umiltà di capire di che cosa sta parlando, mi spiego. Quando parlate del fotovoltaico, dopo ci sarà un'altra interrogazione, bisogna capire che il fotovoltaico ha avuto un arco temporale nel quale le condizioni per le quali si accede al fotovoltaico sono state differenti. In questo caso il vantaggio per il comune è notevole perché su questo tipo di impianto si è, si è, è avuto accesso al cosiddetto conto energia che dà la possibilità di utilizzare l'energia prodotta durante la produzione dell'impianto che è già un enorme eh, risparmio da parte del comune e si utilizza per, tutto, eh, per quelli che sono gli impianti che servono la villa comunale quindi c'è un grosso risparmio da parte del comune e la litta dice, prende solo quello che è l'incentivo che viene dato per la produzione di energia okay. quindi rientrando nell'investimento prodotto ma con un vantaggio per il comune che è un'offerta migliorativa quindi nettamente il comune sta guadagnando, se invece tu mi dici come hai detto prima che lì a ditta se faccia la miglioranza solo Stai un, po', specie, Rocco, Rocco, stai un po' mi scusando la scusami, realtà scusami, capito? nel caso di specie è però la ma la... Direzza, non mi vuole la massima semplicità perché se tu oggi hai farti l'impianto fotovoltaico non c'eri più a conto di energia ma c'è soltanto a, a risparmio è che ha l'impianto se sei terminato alla detrazione quindi bisogna anche capire anche bene no? No? quelli che sono i contesti nei quali sono maturate quelle scelte che sono dei contesti che hanno portato soltanto vantaggi all'amministrazione comunale cioè, voglio dire, io giusto perché io pure con i cittadini, perché chi non le sa non è tecnico, no? Cioè io non voglio fare il professore, perché non sono un professore di ingegneria fotovoltaica. Però queste cose sono così tecniche. Che proprio perché sono eh, così tecniche non, non, le possiamo, non, possiamo, non le possiamo dibattere certamente noi in una la Infatti, ma sì, cioè nel caso è di mesele, specie, veramente... eh, specificatamente nel caso di specie dire, se parliamo di impianto fotovoltaico e l'utilizzo di quell'energia nell'arco della giornata lì l'energia non, no, le, non, no, non si spende no, non si spende, no, di fatto no, non si non si spende perché caro Luigi quella lì, eh, oggi questa è una, una cosa per le è ascolta la villa comunale ascolta, una responsabilità che mi sto assumendo. Te lo dico, quell'energia eh, servirà, eh, stiamo anche valutando in che maniera eh, sistemarla questa cosa, all'alimentazione del pozzo che va ad alimentare eh, l'impianto della villa comunale che purtroppo oggi è okay, fermo. Spento. E della, che è spento eh, perché dobbiamo boh, un attimo eh, aggiustare delle cose tecniche però potrebbe essere un impianto che commisurato all'arco solare durante l'estate potrà eh, diciamo, funzionare e quindi rendere, eh, rendere più gradevole quello che è il nostro parco comunale futuro, sicuramente. Cioè, eh, ma, eh, te lo dico io guarda, ti faccio magari, ti propongo una prossima interrogazione mi dice Assessore come mai l'impianto idrico che diciamo, serve e eh, non sta funzionando cioè, come devo dire, per me io mi auguro è, che funzioni piacevole, no? assessore eh, io, mi auguro, facendo, io mi auguro che funzioni è perché è un'attrazione una un per una tutti quella no? la cosa che deve passare qua è che qua stiamo sempre tutti nell'interesse della comunità poi ognuno ha il suo lato di vedere una cosa ci che mancherebbe, venda, non è che stiamo dicendo il contrario, eh, però è chiaro è. che l'interesse di tutta la cittadinanza è vedere che quella struttura funzioni. Scusa, Quindi, ad, oggi, tempo, no, scusa. ad oggi chiaramente non siamo al 100% di utilizzo del consumo di energia. Tutto qua. Possiamo andare avanti? Dammi... Anche perché vi accontento subito così. Sì. Eh... Potete riprendere a brevissimo lo stesso discorso perché, visto che siamo andati in argomento, passiamo all'interrogazione sugli impianti fotovoltaici su tetti di proprietà comunale. Questa ve la leggo io perché è facile. Con la presente consigliere comunale Luigi Arcudi, Pasquale Chiatte e Stefano Chiezzi, visto che i tetti delle seguenti proprietà comunali: edificio comunale, edificio Sido Nido, edificio Sido Nido Via di Salvo, scuola elementare Via Togliatti, scuola medica De Gasperi, sono stati dotati di impianti fotovoltaici. Considerato che ad oggi non risultano gli documentazioni documentazione in merito ad accordi con terzi o ad incassi GSE, chiedono e interrogano l'aspettato amministrazione comunale per sapere se la documentazione degli impianti realizzati è stata debitamente presentata, per sapere se esiste documentazione che regola il rapporto tra l'ente e l'azienda realizzatrice, per sapere se il nostro CUNE ha percepito o dovrà percepire l'introito di benefici da tale installazione, come è già accaduto in altri comuni limitrofi. Il tre consigli di opposizione risponde l'Assessore Conte. Prego. Anche qui Luigi forse sono stato molto ristretto nella, e quindi prendo una piccola premessa, giusto per chiarire, eh, come devo dire, eh, quello che era eh, anche lì questa giungla eh, nella quale molti hanno speculato e poi hanno realizzato. E nel senso, anche qui, eh, lo Stato ha fatto presto a mettere incentivi non consentendo poi materialmente agli enti di poter partecipare attivamente nella costruzione di questi impianti e mi spiego. L'ente doveva intanto investire eh, di tasca propria, eh, doveva investire di in tasca propria tutto il capitale per poter realizzare questi impianti, quindi con le nuove parti di stabilità e di impegni che non possiamo fare eravamo tagliati da questo eh, mercato. Se poi l'ente eh, accedeva, se l'ente accede, e eh, questa è stata una normativa che pure ha tagliato le gambe agli enti accedeva ad alcuni incentivi in conto capitale per la realizzazione di questi impianti, dopo non poteva eh, più eh, percepire quello che era il conto energia. Insomma, in tutta questa situazione il Comune di Aradeo ha pubblicato un bando pubblico eh, sfruttando, diciamo, eh, il conto energia, diciamo, l'ultima parte del conto energia, il quale prevedeva, eh, lo, lo, lo ripeto, che eh, viene remunerata l'energia prodotta a prescindere una tariffa, e poi l'energia eh, immessa in rete eh, viene eh, remunerata con un altro tipo di tariffa e quella che consumata non viene pagata. In questo contesto, pur di portare qualche beneficio all'ente, si è pubblicato un mandato pubblico alla quale hanno partecipato due ditte, eh, l'ecosfera che è risultata concessionaria, le tecnolites di solito, eh, tra l'altro ponendosi anche di personale, diciamo, del luogo e delle cose in sede di gara eh, la tecnologia di Soleto eh, riguardo la documentazione è stata esclusa sono state aperte le, le buste per l'offerta dell'altra eh, diciamo, della, dell ditta partecipante e cosa diceva il bando? un bando che da tutti era ritenuto eh, antieconomico cioè che addirittura mi diceva che l'assessore non parteciperà a nessuno perché sugli altri comuni non ha partecipato nessuno poi c'è quello che ha partecipato e questi sono i vantaggi che tutt'oggi il Comune a fronte di un vantaggio zero percepisce. Un vantaggio anche ridimensionato per colpa non del Comune della Radio perché sul bando noi puntavamo a realizzare circa 250 kilowatt ma sono stati possibili realizzati, cioè, realizzati 130 perché l'Enel ha concesso un potenziamento della linea che percorreva il palazzetto dello sport di Chiesareni e quindi la scuola di Meserenna, e quindi sul palazzetto, sulla scuola, sono venuti meno i eh, requisiti per poter eh, rientrare in quel tipo di incentivo che derivava dal conto energia. Questa è tutta una premessa, chiedo scusa, non è per essere eh, chiari, diciamo, e eh, senza cosa. Quindi, riferimento all'oggetto, interpellanza del 2.12, protocollo 12.9.9.8, prodotto dai consiglieri comunali che alcuni e Chilatti. Si rappresenta che sono stati presentati da parte dell'età appaltatrice tutti i documenti relativi agli impianti realizzati e che, in data 29-2012, è stato sottoscritto il contratto di concessione del diritto di superficie per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Quindi, noi abbiamo dato in concessione il diritto, in superficie, concessione diritto di superficie ai nostri detti per la realizzazione degli impianti. E il repertorio numero registrato, con il repertorio numero 928 registrato in Lecce, il 5-10-2012. Al ah numero 705 serie 1. Infine si rappresentano i seguenti vantaggi economici che il Comune di Lateo ha dal suddetto, suddetto contratto di locazione. Il concessionario risponderà al Comune a già corrisposto, a un rispettive pari una tantum. E, ad, e 153 euro per kilowatt installato per un importo complessivo pari, pari a 19.863,99 euro e cioè che corrisponde ai 130 kW circa 199,83 per 153 euro al kilowatt quindi sull'offerta a base di cala 150 sto montato a 153 Inoltre, questa è la unità antimoniziale, l'amministrazione comunale senza ottenere alcun investimento riceverà fino al ventesimo anno di esercizio un beneficio economico pari a 60 euro anno per kilowatt installato, pari a circa 7.800 euro anno e valutati annualmente secondo la variazione fra Istat. L'amministrazione paga un altro diciamo, dei vantaggi che noi eh, andremo a realizzare è quello che la nostra pagherà la corrente elettrica consumata secondo una tariffa minima garantita. Tale parole sarà il minore tra la tariffa minima garantita della quindi l'unica autorità per l'energia elettrica e il gas, e la tariffa corrente del gestore di mercato relativa alla fornitura in estere, con conseguente risparmio in bolletta. Aggiungo perché qui diciamo io mi sono fatto fare una relazione dal responsabile diciamo, del procedimento, dipo quello che ho detto. Che allo scadere del ventesimo anno eh, il comune potrà eh, riscattare eh, gli impianti che hanno diciamo, una durata che a oggi diciamo, sarà almeno di vent'anni, almeno al ventesimo anno, e quindi eh, eh, avrà interamente il vantaggio dell'energia prodotta e consumata sugli edifici comunali. Grazie. Scusa eh, scu per completare, non sono voluto essere magari di dettaglio, ma abbiamo una relazione che abbiamo eh, prodotto per eh, la partecipazione a un bando fatto da Regione si chiamava Alter regioni, c'è tutta la documentazione che poi riguarda l'aspetto di impatto ambientale e comunque che viene eh, preso in considerazione per la partecipazione a nuovi canali di finanziamento che riguarda tutte le tonnellate di energia carbonica eh, eh, diciamo, risparmiata, eccetera, eccetera, che è un documento molto carino eh, grazie al quale noi abbiamo partecipato a questo bando, siamo arrivati sesti in classifica purtroppo. Ma, Solo il oggetto, ma un elemento problematico che è questo dossier che, che fa parte poi del Paese che abbiamo, diciamo, va a dettagliare meglio il Paese con alcuni interventi che abbiamo anche approvato il Consiglio Comunale che sarà uno strumento utile per il nostro consiglio per l'amministrazione ci consentirà sicuramente di partecipare eh, a quei bandi che verranno realizzati nel prossimo futuro che come condizione preliminare eh, chiedono l'approvazione del PES e quindi anche l'approvazione la, o comunque un dossier sugli studi che contenga gli studi di fattibilità e i progetti che il comune ha in dote per, per diciamo in, come devo dire intercettare questo tipo di finanziamenti. Grazie. Sempre consigliere Codiluigi, prego. Ringrazio l'assessore Conte per la, la nota esplicativa abbastanza dettagliata. Eh, mi fa eh, notare che giustamente eh, invece dei 250 kW previsti per quanto riguarda eh, l'ecosfera eh, sul progetto finanziato eh, che si pensava di poter portare, siamo arrivati a 130. Quindi il piano di ammortamento che io avevo espletato sui 250 kW eh, ci portava ad un guadagno netto nell'arco dell'anno come risparmio energetico di 16.800 euro, mentre nella circostanza ci sta portando in un vantaggio di 7.900. Si aggiungono a questi, presumo, il canone che non è più lo stesso perché loro dovevano dare a noi i 15.000 euro, di fatto non ci daranno 15, ce ne daranno di meno perché non sono più 250 kW ma sono 130. Quindi nava aggiunto al risparmio. Mm. Una classica, allora non, non sì, c'è stata la possibilità di arrivare ai 250 quindi ci siamo fermati a 130 quindi i vantaggi sono irrisori e cioè sono eh, minori. relativamente minori rispetto a quelli perché un piano, a quelli perché un piano di ammortamento su 250 kilowatt fatto in quel momento ci portava ad un costo di impianti di circa 500 mila euro se do, l'avesse dovuto fare l'amministrazione però ha seguito giustamente una strada diversa chiaramente senza dare eh, notizia, era una decisione presa amministrativamente, quindi eh, se i 250 kW costati all'epoca 500 mila euro, se comunque si fosse fatto un mutuo, nella circostanza, proprio per questo, nella circostanza avrebbe prodotto un utile nell'arco dei vent'anni di 2 milioni 619 mila euro su 250 mila euro. Quindi, ma ah, che ci si è stato, posso dire che c'è stato anche un forte, come dice, contrasto, che vedeva da una parte gli assessori un po' più spinti come te pensavano questa cosa che eravamo io, l'assessore Alcudi, e la struttura amministrativa della ragioneria, che noi addirittura proponevamo cose un po' più particolari quali il leasing per poter accedere. Sai cioè, questa è una scelta virtuosa, visto no, eh, i Però, però consigliere Alcudi, le scelte vanno poi commisurate a quelle che sono eh, le leggi in quel momento che, come ho detto prima, vanno a tagliare le gambe agli enti e vengono fatte in un certo modo però poi sostanzialmente hanno tagliato le gambe agli enti come noi virtuosi avevamo un avanzo di amministrazione da impegnare ma che paradossalmente non potevamo spendere e quindi ci fermiamo alla, alla mera considerazione di quello che si sarebbe potuto fare grazie della considerazione eh, di quello che ci hai detto andiamo avanti passiamo ad un'altra interrogazione sempre a firma Chezzi, Arcuti e Chiriatti l'oggetto è l'interrogazione sulla messa in sicurezza dell'incrocio tra Viale einstein e Via San Luigi. Leggo io. Beh, qua veramente fa siamo. riferimento all'ecologia e libertà, sì, non qua so, fai parte di Sinistra Ecologia e Libertà adesso. L'abbiamo fatto, non, non so se... Vabbè, leggo io, dai. Sì. Vai, vai, vai. Considerato che nonostante la delibera del Consiglio Comune numero 4, del 17 gennaio 2013, le ripetute richieste di intervento pervenute ai sottoscritti consiglieri comunali e da varie associazioni del nostro Comune, a tutt'oggi l'incrocio tra Nestani e Via San Luigi presenta gravi problemi di sicurezza, che con nota in data 22.11.2013, protocollata 25.11.2013, dal circo di sinistra Ecologia e Libertà di Radeo, ha portato l'attenzione del sito del problema della messa in sicurezza dell'incrocio suddetto, che alla luce dei numerosi incidenti anche conflitti gravi accaduti presso l'incrocio in questione emerge fortemente l'esigenza di un intervento immediato in grado di mettere in sicurezza l'incrocio in questione nella moda della realizzazione di lavori preannunciati dai nostri amministratori Che è di tutta evidenza inadeguatezza degli interventi apportati sinora che si sono limitati alla sola segnaletica orizzontale. Tutto ciò considerato chiedono quali sono i tempi previsti per la messa in sicurezza dell'incrocio tra pianestane e via San Luigi? Se sono previsti interventi provvisori per il miglioramento della sicurezza dell'incrocio tra pianestane e via San Luigi nel momento della realizzazione dei lavori per una messa in sicurezza definitiva. Risponde il Sindaco. Allora, riguardo questo argomento che è, diciamo e all'ordine del giorno da un po' di tempo, mi sento di, di comunicare al Consiglio Comunale alcune cose. Innanzitutto eh, tengo a precisare che eh, attualmente l'incrocio in questione da un punto di vista prettamente del codice della strada, e questo anche diciamo su uh, conforto del, dell'ufficio di polizia municipale è un incrocio che è regolamentato in base alla normativa. Quindi non stiamo parlando comunque di un incrocio in cui non ci sono diciamo, le, le norme da, da rispettare. Ma detto questo, eh, anche appunto alla luce mh, purtroppo degli incresciosi avvenimenti successi recentemente. Eh, e in, eh, in animo e in, eh, e in, diciamo, in, in cantiere da parte dell'amministrazione una sistemazione più eh, diciamo, migliorativa del, dell'incrocio stesso. A tal proposito vorrei dire che eh, l'amministrazione se avesse voluto avrebbe già mh, diciamo, risolto la, la questione in maniera molto eh, diciamo, semplicistica installando un, un semplice impianto semaforico che avrebbe avuto anche dei costi eh, più bassi rispetto ad altre soluzioni. Però questo tipo, di, questo tipo di soluzione, a mio modo di vedere, anche a modo di vedere la restante amministrazione, non, no, non dà quei margini di sicurezza eh, che diciamo, noi vogliamo dare a, quel, a quell'intersezione stradale. E quindi, abbiamo oh, deciso di portare avanti un progetto più organico di eh, regolamentazione tramite uno, una canalizzazione del, del traffico veicolare. A tal proposito eh, ci sono fatte delle varie ipotesi di soluzione, eh, chiaramente eh, tutte sono anche condizionate diciamo, al reperimento dei fondi e alla possibilità di, di impegnare determinate somme. La mia, eh, idea, la mia, eh, la mia, il, mio, il mio sogno diciamo, nel cassetto era, virgolette, era quello di realizzare un, una rotatoria stile quella realizzata diciamo, all'intersezione tra la via provinciale Pernoa, via Marconi e via Messapia. Però poi, eh, andando e approfondendo l'argomento anche con conti alla mano, abbiamo avuto contezza del costo eh, notevole dell'operazione. Dell visto anche che eh, vi è la presenza di un canale e che quindi bisognava provvedere, oltre alla realizzazione della canalizzazione dell'incrocio, anche alla messa in sicurezza del canale stesso, tombando una, un certo tratto del canale e questo poi dava anche adito ad ulteriori problemi e autorizzazioni, quali per esempio quello dell'autorità dell di Bacino. Quindi, accantonato diciamo, questa soluzione, eh, si era pensato di eh, realizzare originariamente un incrocio canalizzato adot tipo adotto, eh, quindi con una deviazione eh, del traffico in maniera però parziale, secondo me non avrebbe eh, neanche in questo caso risolto il problema perché comunque eh, non intercettava l'incrocio in maniera Ehm, significativa e si rischiava comunque di avere sempre un, un, un flusso veicolare eh, in rettilineo. Quindi alla fine si è divenuti alla soluzione di creare una ehm, rotatoria più contenuta anche andando a smantellare una parte della prima iola venendo da via Messavia eh, presente e nel contempo anche eh, realizzando una, una, una doppia fila di parcheggi sulla restante parte delle aiole di via Einstein perché eh, quella zona è carente di parcheggi, di posti auto e necessita anche appunto questo tipo di interventi. Questo tipo di progettazione è, è quasi pronta, diciamo noi penso nella prossima settimana, nei prossimi dieci giorni al massimo avremo questa progettazione definitiva sulla quale poi avvieremo l'iter eh, amministrativo, quindi eh, diciamo in carico della progettazione esecutiva, eh, poi successivamente bando di gara e realizzazione dei lavori. Per quanto riguarda la copertura eh, finanziaria, eh, su questo intervento già eh, nel bilancio del 2013 avevamo previsto una somma che si aggirava intorno ai 40 50 mila euro circa. Forse non saranno sufficienti, servirà un'integrazione di una ventina di mila euro, altri che comunque abbiamo la possibilità, eh, anche confrontandoci con l'ufficio ragioneria, di, di reperire e quindi andremo diciamo, a fare un intervento che si aggirerà intorno ai 70 80 mila euro. E, con la realizzazione di una rotatoria, sempre eh, in base alla, alla normativa prevista al codice della strada che diciamo, creerà una, un, un, un, una deviazione in senso circolare del traffico quindi evitando diciamo, quell'intersezione quell a croce che eh, esiste attualmente io mi auguro ecco, che eh, nel giro di diciamo, entro l'estate di poter eh, diciamo, ultimare i lavori e di poter consegnare alla cittadinanza questo, questo intervento. Ecco, questo mi sento di dire, insomma, non ho... poi ecco, ci sono state anche dei, delle associazioni eh, presenti nella Deo che hanno, mm, ci hanno segnalato delle soluzioni alternative anche nell'immediato, io adesso eh, le terrò nella dovuta considerazione anche interfacciandomi con l'Ufficio di Polizia Municipale per vedere appunto che tipo di, di incidenza hanno sullo, sul traffico veicolare, sulle eventuali problematiche che potrebbero apportare. E, mh, né in questo momento è possibile mettere, eh, diciamo, provvisoriamente anche dei New Jersey per creare una certa, diciamo, rotazione del traffico, perché per fare un intervento diciamo, che possa essere incisivo sulla, sul problema bisogna per forza di cose smantellare una, una, una, una, una buona parte della, della prima aiola, <coughs> perché fare un intervento così in que con quello stato dei luoghi non avrebbe una, diciamo, una, un effetto migliorativo della, della situazione quindi ecco, mh, mi sento di dire che nel giro di 3-4 mesi al massimo mh, noi mh, Porremo fine diciamo, a questo problema realizzando quest'opera che poi ha un suo costo, però tutto sommato non è un'opera dai costi e dalle difficoltà anche tecnica mm, irrisolvibile. Chi vuole intervenire? Consigliere Acco di Luigi. Lei. Prendiamo atto con piacere della nuova soluzione prendiamo dalla bocca del sindaco quindi eh, dopo le enunciazioni fatte precedentemente eh, questa presumo che sia l'ultima mi auguro che sia l'ultima visto che si possa mettere fine a questo discorso eh, che tante parole ha speso ma i risultati ad oggi effettivamente non li abbiamo ancora visti mi auguro che quello che ci ha detto il sindaco sia Reale e che venga messo in seria considerazione, che l'impegno preso economicamente sul vecchio bilancio, eh, se non è eh, sufficiente, venga integrato in tempi reali e che questo aumento non porti a un ulteriore eh, ritardo per la realizzazione dell'opera. Se siamo nei tempi che ha detto il Sindaco, ne prendiamo atto e ci fa piacere che venga risolto definitivamente il problema. La cittadinanza aspetta questa risposta reale. Grazie, andiamo avanti. C'è un'altra interrogazione similare, sempre a firma dei tre consiglieri. Oggetto, interrogazione sulla voglia relativa alla rotonda realizzata sulla strada provinciale 41, Radio Galatina, via Messapia. Qualcuno dei consiglieri la vuole leggere? Legge il Presidente, va bene. È bella lunga, io non posso saltare niente, voi potete saltare. Legge il consigliere Ghezzi, prego. Oggetto interrogazione sui lavori relativi alla rotonda realizzata sulla strada provinciale 41 a Radeo Galatina via Messapia, I sottoscritti consiglieri comunali, premesso che nell'intersezione tra la strada provinciale 41 a Radeo Galatina e via Messapia è stata realizzata una rotonda in base al progetto approvato con delibera numero 722-13 della giunta della provincia di Lecce e con finanziamento regalo allo stesso ente citato, che successivamente con l'ordinanza numero 40 del 3-12-2013 il sindaco di Radeo ha ritenuto di ordinare l'immediato spostamento delle colonne posta l'ingresso del viale del cimitero comunale per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale in conseguenza ai lavori di la realizzazione della rotatoria da parte della provincia di Lecce eh, provinciale 41 Radio Calatino via Messapia, che a seguito degli esposti presentati al circolo del Partito Democratico di Aradeo dell'Associazione Culturale Liberamente la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce ha inteso inibire i suddetti lavori riguardanti lo spostamento delle colonne del viale del cimitero al fine di valutare se i manufatti in questione debbano essere tutelati in quanto beni di pregio storico, artistico o architettonico che a seguito di numerose segnalazioni ricevute si è appreso che numerosi mezzi pesanti, quali autoarticolati autobus, eh, non non essendo in grado di percorrere normalmente la rotatoria in oggetto per i ristretti dimensioni dimensione carreggiata, sono costretti a percorrere strade alternative, ovvero a compiere manovre alquanto pericolose, invadendo in alcuni casi la corsia del senso di marcia opposto rispetto a quello di percorrenza, ovvero provenendo da NOA ad imboccare via Messavia percorrendo un tratto di rotatoria in senso vietato, che solo poche settimane dopo ultimazione dei lavori la rotatoria in questione è stata oggetto di significativi allagamenti in occasione del verificarsi di precipitazioni atmosferiche, che hanno creato gravi problemi di circolazione che hanno causato il danneggiamento del matto stradale posato in occasione dei lavori di realizzazione di detta rotatoria, <coughs> che successivamente all'ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto si è reso necessario un nuovo intervento che ha causato l'interdizione dell'accesso dell'area eh, della rotonda in oggetto nei giorni del 10-11 febbraio ultimo scorso. Ultimi scorsi. Tutto ciò promesso interrogano il Sindaco del Comune di Aradeo e la Giunta Comunale per sapere. Quali sono i motivi che hanno indotto il Sindaco di Aradeo ad emettere l'ordinanza numero 40 del 312-2013 avente ad oggetto l'immediato spostamento delle colonne poste all'ingresso del viale Cimitero Comunale con particolare riferimento ai motivi d'urgenza richiamati nel provvedimento citato e al dichiarato intento di ripristinare le condizioni di sicurezza stradale? Se alla luce della mancata attuazione dell'ordinanza numero 40 del 312-2013 per l'intervento della Sovrintendenza per i beni e paesaggistici di Lecce, a tutt'oggi il tratto stradale interessato della rotonda in questione debba intendersi sfornito delle normali condizioni di sicurezza stradale, così come dichiarato nell'ordinanza suddetta, quali siano le valutazioni effettuate e le conseguenti determinazioni assunte dall'amministrazione comunale con riferimento all'impatto dei, eh, dei lavori di realizzazione della rotonda in oggetto rispetto alla fruibilità e alla valorizzazione del cimitero comunale che come noto costituisce uno dei beni architettonici più importanti del Comune di Aradeo e che è tutelato alla legge in quanto cimitero monumentale se all'esito della eh, conclusione del procedimento avviato alla allo superintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce e delle conseguenti determinazioni che vorrà assumere l'amministrazione comunale al riguardo, sarà consentita la fruibilità del viale del cimitero comunale, ovvero se l'utilizzo dello stesso debba ritenersi definitivamente precluso. Quali siano le misure che l'amministrazione comunale intende adottare al fine di rendere idonea la percorribilità e la rotonda in oggetto anche i cosiddetti mezzi pesanti? Quali sono i gravi motivi che hanno reso necessaria l'interdizione del tratto stradale interessato alla rotonda in oggetto nei giorni del 10 e 11 febbraio 2014 quali sono i lavori che sono stati effettuati a radio 18 febbraio 2014 consigliere comunale Chiesi Arcuti Chiriatti grazie, prego risponde il sindaco allora riguardo questa interrogazione eh, vorrei innanzitutto precisare che eh, l'amministrazione comunale, come anche nell'interrogazione precedente riguardo l'incrocio di Weinstein, non ha mai avuto un atteggiamento, eh, come devo dire, inerte o passivo sull'argomento, sull ma ha sempre cercato, eh, contestualmente anche con i tempi tecnici dell'attività amministrativa, di risolvere i problemi eh, in essere. E detto questo io vorrei fare innanzitutto una premessa nel, rispondendo a questa interrogazione cioè nel senso che su questo argomento si è parlato di, si è detto di tutto e di più e spesso anche a sproposito da parte forse di soggetti che non sono molto aggiornati o sono, non sono diciamo, molto addetti alla materia in questione e perché diciamo, ognuno si è sentito libero di dare delle, delle delle soluzioni e delle, delle valutazioni eh, in maniera, diciamo, eh, in maniera mh, eh, personale e forse appunto non conoscendo neanche, diciamo, nella, nel, nella, a fondo l'argomento di cui si sta dibattendo. Perché dico questo? Dico questo perché innanzitutto io tengo a precisare che quest'opera quest che è stata finanziata interamente dalla provincia di Lecce, e un'opera che è stata realizzata mh, e cui, il cui progetto è stato approvato dall'ufficio tecnico della provincia di Lecce dico questo perché eh, più di qualcuno diciamo anche al, eh, in maniera forse un po' frettolosa ha eh, detto che, quel tipo, che quella rotatoria andava eh, allocata o dislocata in un altro posto spostando l'asse più a destra e più a sinistra in base alle valutazioni personali. Io invece dico che la rotatoria andava fatta lì dov'è. E perché dico questo? Dico questo perché innanzitutto quello è il punto di, interse di intersecazione del dell'incrocio preesistente. Se eh, venendo da Noa la rotatoria si sarebbe eh, voluta spostare eh, mh, diciamo più a sinistra rispetto all'attuale all allocazione questo avrebbe comportato una serie di, diciamo, di costi aggiuntivi tipo l'esproprio di, di terreni privati che avrebbero di fatto vanificato l'importo stesso del finanziamento perché la, la, la provincia di Lecce era disponibile o comunque era in condizione di pagare soltanto degli espropri di piccola entità Infatti noi abbiamo pagato forse un esproprio all'incirca di 1000, massimo 2000 euro, una somma che si aggira tra i 1000 e i 2000 euro. Ma se noi avessimo dovuto andare a espropriare eh, decine o centinaia di metri quadrati, la, la provincia di Lecce non ci avrebbe più finanziato l'opera. Poi c'è anche da, da dire un'altra un cosa che riguarda anche un aspetto più tecnico della questione. Siccome sempre su chi sosteneva che il lavoratore andava spostato più sulla sinistra rispetto all'attuale posizione venendo da Noa c'è anche un discorso di quote del terreno perché lì il terreno è sottoposto quindi sarebbe anche dovuto incidere ancora di più sul quadro economico creando una massicciata un riempimento del, del, del fondo e, e quindi saremmo arrivati diciamo, a dei costi della realizzazione dell'opera che la provincia di Lecce non avrebbe potuto sostenere detto questo quindi a mio parere la rotatoria sta lì bene dov'è. il problema si è posto riguardo la eh, presenza de delle colonne monumentali del cimitero colonne monumentali del cimitero che già erano lì e che non si poteva progettare la rotatoria tenendo conto della presenza di quelle colonne quelle colonne andavano semplicemente spostate. E qui viene, diciamo, la, il secondo oh, problema principale della, della questione. C'è tutto questo oh, polverone che a mio giudizio è stato eh, eccessivamente sollevato sia dal Partito Democratico che dall'Associazione Radio Liberamente. Innanzitutto io ho emesso quell'ordinanza perché... Eh, avevo in animo innanzitutto quello di garantire la sicurezza dei cittadini, ma questo non vuol dire che l'attuale allocazione delle colonne sia, come devo dire, eh, non, non sia diciamo, eh, sicura per i cittadini, perché se così fosse, lo stesso ufficio tecnico della provincia di Lecce non avrebbe approvato il progetto medesimo Invece col progetto, così come è stato realizzato, sono rispettate tutte le eh, carreggiate, tutte le, le larghezze e eh, i vari ingressi alla rotatoria, per cui diciamo, non ci sono problemi di carattere tecnico sulla sicurezza della rotatoria stessa, perché no, altrimenti i primi che si sarebbero assunti la responsabilità di quello che stavano andando a fare erano proprio i tecnici del, dell'ufficio viabilità della provincia di Lecce. Si trattava semplicemente... E io, questa la intendo più come una eh, polemica politica strumentale, ma che alla fine non produce frutti sostanziali, di retrocedere queste colonne di appena 4-5 metri, perché nessuno, come anche in questo caso si è detto, anche a sproposito, aveva in animo di demolire quelle colonne, a prescindere se fossero anteriori o posteriori e alla, ai 70 anni come realizzazione, perché su quel limite scatta il vincolo obbligatorio della sovrintendenza quindi diciamo questo esposto fatto dal partito democratico e dal di liberamente non ha fatto altro che rallentare quest'ITER, perché noi adesso in questi giorni stiamo predisponendo un progetto di eh, spostamento di diciamo, eh, diversa allocazione delle colonne alla sovrintendenza che è tenuta ad accoglierlo perché noi non stiamo minimamente modificando, diciamo, il, il bene architettonico monumentale che, di cui stiamo parlando, perché, per chi non lo sapesse, quelle colonne sono costituite non da un, da un corpo unico, ma da una serie di conci di pietra leccese che possono tranquillamente essere smontati e rimontati. Questo lo dico perché... Come devo dire, anche nel fare eh, opposizione o polemica politica, bisogna anche poi alla fine andare a vedere, diciamo, quali sono gli effettivi benefici per la cittadinanza e per la collettività. E infatti tantissimi cittadini mi hanno sollecitato lo spostamento di quelle colonne, il cui spostamento, che chiaramente non prevede la demolizione, al, alle persone con cui, diciamo, io ho avuto modo di, di, di parlare, mi hanno dato la, la, come devo dire, la loro tranquilla eh, opinione sul fatto che fondamentalmente non si stava facendo niente di trascendentale, spostando di 4-5 metri delle colonne monumentali. Per quanto riguarda poi il discorso dei de, de, de lavori che sono stati eh, compiuti successivamente all'apertura diciamo, all della rotatoria, si è verificato, come devo dire, un incidente di percorso dovuto alla, al caso e non a una responsabilità precisa di nessuno, cioè nel senso, eh, siccome eh, una parte della vecchia scolina è stata tombata, eh, si erano create delle, degli ingorghi di pietre che sono venute, scese con il flusso delle acque da, dal, da monte, diciamo, verso valle, e che hanno ostruito questa, eh, questo tratto che non era stato canalizzato con il tubo in PVC come è stato fatto invece nel tratto precedente. Quindi diciamo, per questa situazione di imprevisto, tra virgolette, incidente di percorso, si è dovuto eh, smantellare un piccolo tratto e abbiamo ripristinato eh, anche questo tratto con la tubazione che è presente nel tratto antecedente. Questi, questi lavori sono stati realizzati a totale costo della provincia di Lecce, quindi il Comune di Avedeo diciamo, non ha dovuto sborsare nulla per questi, eh, questi diciamo, lavori aggiuntivi. Quindi ecco, io... Mh, poi c'è anche un altro passaggio riguardo il discorso dell'ingresso del cimitero, come ecco, mi sto accorgendo adesso, per quanto riguarda l'ingresso del cimitero, io devo precisare che eh, l'ingresso che era ante costruzione rotatoria, era già un ingresso, a mio modo di vedere, pericoloso e sicuramente non a norma, se così vogliamo usare questo termine tecnico, perché, come devo dire, un, un, un, un, un, un viaggio di un cimitero che, sbo che sbocca direttamente, che sfocia direttamente su una strada provinciale ha già qual qualcosa di pericoloso di per sé. Quindi noi che stiamo anche mettendo a punto un progetto di riqualificazione anche del, del viale stesso, del cimitero stesso, molto ovviamente anche col cambio dei punti luce e della, del, del, del viale stesso, di, di, diciamo di riqualificazione anche a un punto puntista del verde, sicuramente il viale rimarrà, però sicuramente sarà in, il, proibito l'ingresso veicolare, perché noi creeremo, nel, nello spazio che sta confinante con l'attuale parcheggio, un ingresso molto più ampio da cui potranno entrare i corti funebri e anche i cittadini è chiaro che eh, diciamo, verranno messe delle paline sull'ingresso principale però questo non vorrà dire che il, diciamo, il cittadino non potrà entrare cioè non metteremo né cancelli né niente de del genere però è chiaro che, eh, ma questo voglio dire, lo capirebbe chiunque un'uscita da parte eh, de de dei pedoni dal dal dall'ingresso principale come era prima ed era pericoloso, lo sarebbe anche adesso perché si uscirebbe comunque su un tratto di strada prima principale, come una strada provinciale, adesso rotatoria, che comunque è soggetto al traffico veicolare. E quindi, come devo dire, eh, sicuramente l'ingresso, diciamo, fruibile sia per i corti funebri, che per i pedoni, che per tutti coloro eh, i quali vorranno andare al cimitero, sarà fatto ex novo sul lato eh, che dà sui parcheggi e su questo anche stiamo in fase di progettazione per la realizzazione di questo nuovo ingresso. Quindi ecco, penso di aver dato una risposta esaustiva su tutti i punti e i passaggi di questa interrogazione. Sì, sì, innanzitutto vorrei precisare che nell'interrogazione non sono state poste, posti dei quesiti di carattere tecnico, eh, quindi forse il Sindaco avrà voluto cogliere l'occasione per rispondere eh, ad altre persone, però sicuramente nell'interrogazione non entra eh, nell'ambito del discorso tecnico e della realizzazione della rotonda. Eh, poi, eh, il sindaco ha riferito prima che eh, in fase di progettazione sono state considerate le colonne e che, eh, il, e che il progetto è stato approvato prendendo in considerazione anche la questione delle colonne. Quindi non riesco a capire per quale motivo si sia resa necessaria un'ordinanza apposita per lo spostamento di queste colonne, se il progetto aveva già considerato l'esistenza delle colonne e aveva valutato... Eh, aveva espresso anche una valutazione sull'eventuale sull miglioria al, al progetto a norma attualmente esistente. Ecco. Se c'erano dei problemi, quindi due sono le cose, o c'è un problema per la sicurezza o non c'è. Se c'era un problema per la sicurezza mi chiedo perché la questione non è stata affrontata in fase progettuale. Eh, poi, tra l'altro non è stata data risposta neanche sulle difficoltà evidenti. Io stesso mi sono trovato in due occasioni, mezzi pesanti, autoarticolati, non sono in grado di percorrere correttamente la rotonda. Ma spostiamo queste colonne? No, no, no, non, per le colonne, non so per le, se sia per le colonne. Sicuramente eh, hanno avuto dei problemi e hanno dovuto percorrere in senso vietato la colonna. Non so per quale motivo questo, anche questo non è stato valutato prima. Comunque, detto questo... Eh, mi sembra singolare che il Comune di Aradeo sia l'unico Comune che conosco a non avere la possibilità di, eh, di usufruire eh, del, del viale del proprio cimitero, che sarà percorribile solo dai pedoni. Eh, non credo che ci siano problemi di pericolosità, ad esempio, nel consentire ai cortei funebri di percorrere il viale del cimitero come avviene ovunque, considerando che il corteo funebre è sempre accompagnato... Dalla Polizia Municipale. Eh, mi sembra che, am, del tutto singolare che siamo l'unico Comune che è costretto a, ad entrare al proprio cimitero ad un'entrata laterale. Ora, se ci sono dei problemi di sicurezza per il traffico ordinario, sicuramente questo non è per il corteo funebre. Eh, inoltre vorrei dire anche, eh, per quanto riguarda il, il problema eh, della, delle colonne, che... Eh, lei ha riferito che sicuramente saranno spostate perché non c'è il vincolo volevo chiedere se c'è stata una risposta da parte della sovrintendenza o la risposta non è ancora pervenuta, perché se non è pervenuta mi sembra mh, insomma, mi sembra eh, eh, quello che ti posso dire è che sicuramente se noi avessimo voluto come devo dire, tra virgolette non considerando molto la, la, la, la sovrintendenza, le colonne le avremmo già potute spostare perché non c'è nessun documento ufficiale, noi abbiamo fatto una serie di ricerche, non solo nell'archivio del Comune, ma anche presso il Gino Civile, presso l'archivio di Stato, non c'è una um, data certa sulla realizzazione di queste colonne, perché evident evidentemente all'epoca diciamo, non c'erano quelle forme di, eh, di pubblicità, anche di, di, diciamo, di normative che imponevano di una determinata... Eh, eh, documentazione anche diciamo materiale che potesse certificare il giorno esatto l'anno esatto in cui sono state realizzate cose. Ma detto questo noi abbiamo estremamente eh, estremo rispetto per la sovrintendenza, non, non ci saremmo mai sognati di prevaricare diciamo, un'opinione un eh, qualificata quale può essere quella della sovrintendenza. Quindi noi stiamo predisponendo un progetto che sottoporremo alla sovrintendenza per lo spostamento delle colonne. L'unica mia preoccupazione, e su questo sarò anche io parte attiva perché ciò non avvenga, è che la sovrintendenza non si perda in, in lungaggini diciamo, tecnico-pratiche che alla fine diciamo, ci ritardino questa realizzazione. Perché alla fine, diciamo, a mio modo nel mio modesto avviso, stiamo parlando, di, una... sempli, di un semplice spostamento di appena 4-5 metri di due colonne del centro. Comunque cipedetti. non si riesce non è... ancora a capire quale sia eh, la ragione per cui debbano essere spostate queste rotonde, allora, Stefano, cioè queste colonne. Allora, Perché? io cerco di risponderti, penso, una no, volta... Ma chiedo scusa, giusto per eh, concludere la domanda perché se c'è o c'è un problema di sicurezza o non c'è il problema di sicurezza non c'è altrimenti la rotonda non sarebbe, il progetto non sarebbe passato non sarebbe stata autorizzata la realizzazione della colonna quindi non ci sono problemi di sicurezza allora qual è il problema per quale motivo devono essere spostate eh, poniamo che non ci sia nessun tipo di vincolo per quale motivo il comune di radio si deve sobbarcare ah, questa posso, spesa vi posso spiegare il motivo però spero ecco, di spiegarlo una volta per tutte e... Come devo dire, se dall'altra parte di chi ascolta la mia risposta c'è la volontà di capire, è un conto. Se poi c'è la volontà, comunque, in ogni caso, di fare una polemica o comunque una presa di posizione di, per partito preso, vabbè, è chiaro che qualsiasi ris la risposta che sto dando Lo lascia, il tempo, della risposta. lascia il tempo che trovo. Allora, la risposta è questa e penso che sia molto chiara. Attualmente ci sono tutti i margini di sicurezza. Cioè nel senso che, così, è come, è così è come è dislocata la rotatoria, ci sono tutte quelle distanze, grandezze e eh, larghezze che prevede il codice della strada e questo è stato avallato anche dall'Ufficio tecnico della provincia di Lecce. Detto questo, per comunque una migliore fruizione della rotatoria stessa, dell'ingresso alla rotatoria stessa, uno spostamento di 4-5 metri di quelle colonne garantisce una, come ho detto prima, migliore praticabilità della struttura stessa. Questa è il, la, la, la spiegazione del problema. Nulla di più e nulla di meno. Poi, devo dire, se uno vuole continuare a polemizzare su questo fatto perché dice allora no, perché vanno spostate. Perché, dai, io la rispetto, non è che sto qui no, a, censurare, scusa, a censurare... No, scusa, a... portare oltre questa polemica, c'è da fare una considerazione che si rende necessario un intervento successivo a spese del Comune... Ma oh, questo comunque si sarebbe, fare, ma si sarebbe dovuto fare a prescindere, voglio Tutto dire. Queste eh, erano cioè, valutazioni che si potevano fare... E come, come devo dire, se una, la provincia mi realizza una, una strada e poi io eh, mi rendo conto che per, per renderla più fruibile, più, più praticabile, devo fare un piccolo intervento perché eh, ciò avvenga. Poi chiedo scusa, ah, certo, chiedo scusa, sto per concludere di... l'intervento, è stata... È vero che questo è un progetto finanziato dalla, dalla provincia, però sicuramente eh, sarà stato comunicato prima della realizzazione il progetto al Comune di Aradeo. Il Comune di Aradeo poteva benissimo in quell'occasione eh, suggerire, suggerire delle modifiche, come ad esempio quelle che verranno realizzate a spese del Comune, per far sì che la rotonda fosse stata realizzata in maniera diversa e che fosse stata già dall'inizio perfettamente realizzata. Per cui la rotonda non poteva essere fatta diversamente, te l'ho detto prima, no? No, chiedo scusa. E però c'era un, un incremento sui costi notevole. No no, no, no, no, però voglio dire, se degli interventi si potevano fare prima, potevano essere suggeriti prima. Io adesso non voglio entrare, ripeto, nelle questioni di natura tecnica. Eh, non voglio parlare del diametro della rotonda, eh, del posizionamento del, dei divisori all'entrata della, della, della rotatoria, però erano valutazioni che si potevano, anzi direi io, si dovevano fare nel momento in cui il Comune eh, ha preso atto di quello che era il, pro, il progetto che si andava a realizzare e si poteva quindi evitare il successivo esborso che eh, ci sarà sicuramente per l'intervento che verrà realizzato eh, Forse, vabbè. che forse verrà realizzato lo spostamento. Io mi auguro, eh, e penso, dovresti dirlo pure tu, mi auguro che sia realizzato, insomma. Beh, prima di esprimere eh, un giudizio a riguardo vorrei vedere prima quali sono eh, le valutazioni che ha fatto la sovrintendenza circa, la, eh, circa il valore artico. Ma è un aspetto, eh, scusami, esquisitamente di carattere tecnico, perché anche se tu hai un'abitazione che è sottoposto in una zona vincolata, devi per forza chiedere il prevo alla intendenza, Ma questo non vuol dire che stai danneggiando, stai deturpando il tuo patrimonio, il patrimonio artistico. È un passaggio tecnico previsto per legge. Cioè, non ma non voglio dire, è un passaggio previsto proprio al fine di tutelare eventualmente un ma è bene. Chiaro, no? Ma, no, ma se le ci devono essere smontati e, quindi, e stai, no? dire, La valutazione che si fa, il giudizio anzi è diverso. Se la sovrintendenza ravviserà che ci sia un pregio eh, di qualche tipo, un pregio di natura artistica, storica o architettonica, ovviamente il, giudizio, il mio giudizio sarà di un certo tipo. Se invece dirà no, assolutamente non ha nessun pregio, il giudizio sarà diverso. Non è proprio così, va bene. Non è proprio così. Non è così. La sovrintendenza è tenuta a esprimere un parere. Il io, parere che è una sovintendenza io, del 90% delle volte è favorevole a condizione che, a condizione che quando la sposti, gli udiriti, gli stessi conti, non la vai a deturpare e la vai a rimettere nella stessa posizione, inclinazione e visibilità che c'era prima. La sovintendenza deve, è un passaggio obbligato, ma anche questo è un passaggio tecnico-burocratico. Riguardo le considerazioni di prima, non possiamo continuare all'infinito in un dibattito tra sindaco e consigliere, quindi dobbiamo andare avanti, anche perché siete su posizioni abbastanza distanti, quindi non penso che troverete un accordo facilmente. Non credo. Probabilmente in molte situazioni bisogna dare le priorità, bisogna fare delle priorità. Vogliamo un progetto perfetto, a rischio di perderlo, o lo vogliamo bello ma subito? perché poi a volte cercare la perfezione nella pubblica amministrazione ti porta a far slittare i tempi e a perdere i finanziamenti Con il bisogna, riflettere, mi una bisogna riflettere sempre mi sembra una ricostruzione semplicistica È purtroppo non molto pratico allora passiamo all'altra interrogazione sul servizio di mantenimento dei cani di randaggio un'interrogazione sempre a firma di tutti e tre i consiglieri se c'è qualche consigliere che vuole leggerla Vabbè, non ce lo sono, è velocissimo Allora Interrogazione sul servizio di mantenimento Dei cani randaggi Prego consigliere Chelsi I sottoscritti consiglieri comunali Considerato che con nota in data 22-11-2013 Protocollata in data 25-11-2013 Il circolo di sinistra ecologia e libertà di Aradeo Ha portato all'attenzione del sindaco Il problema della gestione del randagismo nel comune di Aradeo che la stampa locale, articolo del, paese del 22 del 2013 articolo del lecceprima.it, eccetera, ha evidenziato le gravi irregolarità di gestione del canile Dogs Center di Neviano, che gli articoli citati denunciavano, oltre allo stato di totale incuria e degrado del canile in questione, anche l'illecita installazione di 10 microchip su animali, la cui morte non era stata comunicata, con il risultato che il gestore continuava a ricevere le dovute indennità dagli enti, per cani ricevuti anche mesi addietro che nell'anno 2005 il Comitato di Radeo ha proceduto al conferimento di alcuni cani randaggi presso il Canile Dog Center di Neviano che si è reso eh, disponibile ad accoglierli al costo adeguato nell'anno 2012 di euro 1,65 al giorno per cane oltre IVA, che il servizio di mantenimento dei cani randaggi presso il suddetto canile costa annualmente al Comitato di Radeo 14.695 euro, che la somma annualmente stanziata dal Comitato di Radeo per la lotta al randaggismo ammonta a 30.000 euro. Eh, eh, 110203 Bilancio di previsione 2013, che a dicembre 2012 vi erano numero 6 cani randaggi ricoverati presso il canile Errant di Tricase, numero 20 presso il canile Dozzenti di Nevia, numero 10 presso il canile Campure di Castrì numero 4 presso il canile Larca di Casarano. Eh, chiedono quali misure sono state effettuate per verificare eventuali condotti illecite perpetrati al danno al Comune di Radeo presso il canile Doc Center in Neviano, quali controlli vengono di norma effettuati al Comune di Radeo presso i canili che custodiscono i cani di randaggi da esso affidati, con riferimento in particolare alla rispondenza tra le somme erogate dall'ente comunale, i servizi effettivamente prestati dai canili richiamati in premessa. Se il Comune di Aradeo intende istituire, come già fatto da molti comuni, un'anagrafe con i denti dei cani, per scongiurare la pratica illegale paventata dai giornali e la sostituzione dei cani deceduti con altri, passando il microchip da un cane ad un altro. Consiglieri comunali, chiedi e Arcudi Chiriatti. Prego, risponde l'assessore Menallo. Grazie, signor Presidente. Risposta scritta all'interrogazione presentata in data 2 dicembre 2013, protocollo 12.999, a firma dei consiglieri di minoranza ed avente, ed avente ad oggetto il servizio di mantenimento dei cani d'andaggi. Si rende noto al Consiglio quanto segue. Il canile di Neviano Dog Center al termine di una lunga indagine preliminare effettuata dalle autorità competenti è stato sottoposto a sequestro preventivo affattato dal 25 febbraio 2014 e la gestione dello stesso è stata affidata a un'associazione un denominata ora obiettivo recupero animali e ambiente di San Cesario iscritta scritta all'albo regionale associazione protezione animali alla quale si dovrà effettuare anche i pagamenti 2 gli ultimi controlli sono stati effettuati in tutti gli altri canini a fine anno 2013, mentre il perneviano, l'ultimo, è stato effettuato nel settembre 2011, proprio per effetto delle indagini in atto. Terzo, l'istituzione di un'anagrafe canina non è competenza del Comune, ma della Regione. Ad ogni buon conto vi informo che nella documentazione che ci viene rilasciata dal servizio veterinario dell'Asla si evidenziano taglia, colore, razza e tipo e numero di microchip oltre a una fotografia. Attualmente i cani ricoverati presso le strutture sono 18 presso il canile di Neriano, 8 a Casarano, 5 a Tricase, 9 a Castri, per un totale di 40 cani. Grazie. Consigliere, grazie. Prego. Prendiamo atto della risposta. Grazie. Ehm... Comunque, per quanto riguarda eh, l'anagrafe, molti comuni, oltre all'anagrafe regionale, molti comuni si sono, si sono attivati per istituire eh, una sorta di anagrafe comunale, eh, che è altra cosa rispetto a quella regionale, proprio per scongiurare la pratica che ho evidenziato. Eh, nella risposta, non, non è stata data una risposta circa eh, i controlli che vengono fatti per scongiurare la pratica della sostituzione dei chip. Eh, da quello che si legge soprattutto sulla stampa locale si vede che ci sono dei cani che hanno una vita quasi pari a quella di un essere umano, il che è, eh, è alquanto strano. Vorrei sapere se vengono fatte... Mi fa piacere che eh, successivamente alla presentazione dell'interrogazione sia stato fatto un controllo sugli altri canili, ovviamente per quello che ne non era possibile, ma volevo sapere se c'era un uh, oltre... A, delle, a dei controlli eh, sporadici che vengono effettuati se eh, il Comune di Aradeo ha eh, eh, un sistema di controllo apposito, considerando le ingenti somme di denaro che sborsa annualmente proprio per la cura dei cani randaggi. Grazie. Prego, lo... Sì. No, giusto per chiarire eh, questo passaggio. Allora, in primis. L'ufficio di polizia municipale i controlli presso i canini li fa ogni anno a fine anno, quindi non è in virtù della vostra uh, interrogazione che l'ufficio di polizia si è mosso, ma lo fa tutti gli anni, nello stesso periodo. E... Quindi è un discorso che va a routine, eh, senza nessun problema e L'altra uh, domanda uh, che tu mi stavi ponendo invece era collegata alla... E... Era collegata? No, no, no, no dimmi, dimmi. All'anagrafe. Allora, il discorso dell'anagrafe non è... Che poi era ricollegato ai controlli... Sì, sì, ascoltami, però il discorso è questo, quando viene eh, messo il microchip a un cane viene fatto, pare con una con un'iniezione, con qualcosa del genere okay. per cui per poterlo togliere e reinserire su un altro animale credo non sia possibile e, e il dottore Giannini dell'Astra dice che non è possibile fare una cosa del genere ma proprio, potrebbe anche darsi che questo lo facciano perché chi è malintenzionato riesce a fare questo o d'altro però tenete conto, tenete conto però di un'altra cosa che noi eh, la fotografia del cane ce l'abbiamo per cui andare a trovare un cane similare, perché nel momento in cui viene fatto oh, l'identikit del cane, viene fatta la foto, eh, viene specificata la razza, viene, messo, viene evidenziato il colore del, del mantello e quant'altro, è difficile andare a trovare lo stesso cane che abbia eh, la stessa fotografia e poi avere lo stesso microchip, è una cosa che eh, praticamente è molto, molto impossibile. È bene, andiamo avanti premetto che le interrogazioni andrebbero lette, risposte e poi data solamente la valutazione da parte degli interroganti, però io concedo il dibattito perché si tratta di chiarimenti, sui chiarimenti non ci sono problemi, però non ne approfittate allora altra interrogazione a firma dei tre consiglieri interrogazione urgente relativa agli alberi di ulivo, zona Oliveto i sottoscritti creati di Pasquale e Cezzi Stefano Cue Luigi in qualità di consigliere di minoranza in merito alle condizioni degli alberi di olivo zona di Veto, premesso che in data 20 gennaio 2014 gli abitanti della zona di Veto denunciavano al comando di polizia municipale di Aradeo che sconosciuti stroncavano per produrre legname gli alberi secolari di olivo ivi situati che in data del 3 febbraio 2014 gli abitanti della zona di Veto allertavano i carabinieri della stazione di Radeo perché gli stessi sconosciuti continuavano a svolgere quello che nei giorni precedenti avevano iniziato e che gli stessi agenti si recavano sul posto, che gli sconosciuti una volta identificati hanno dichiarato che erano in possesso di regolare autorizzazione concessa dal sindaco del comune di Radeo e consiglieri sopra citati per il questo ufficio comune accettavano la regolare autorizzazione, che sussistono sì sei dubbi circa la regolarità del procedimento di autorizzazione sopra Tanto premesso chiedono. Se non dispone il provvedimento di autorizzazione richiamato in narrativa, siano state rispettate e correttamente applicate le normative vigenti. Se corrisponde al vero che, a seguito dell'attività suddetta della relativa autorizzazione, i libri di proprietà comunale siano stati del tutto tagliati a fine di ricavare legna d'ardere. Quali siano le determinazioni che l'amministrazione comunale intende assumere a tale riguardo? Risponde il Sindaco. Prego. allora riguardo questa vicenda ehm, di cui ecco anche secondo me in questo caso a mio modo di vedere si è dipinto un po' troppo eccessivamente anche la, quello che è successo e che è avvenuto tengo a precisare che ho intenzione di eh, riferire esattamente come sono andati diciamo, i fatti e come si sono svolte le cose allora, ehm, c'è stata una regolare autorizzazione a un, un un cittadino per eh, diciamo, la potatura di questi alberi, che premetto erano innanzitutto degli alberi già seriamente eh, danneggiati da precedenti interventi fatti molti, molti, molti anni fa, erano degli alberi in stato di abbandono, erano degli alberi che si trovavano in una zona in cui diciamo, già c'era uno stato di, di degrado. È chiaro che nel momento in cui viene concessa o una, data un'autorizzazione, eh, colui il quale viene autorizzato eh, si pensa che agisca diciamo, nel rispetto della, della, della regola d'arte, cioè andando diciamo, a fare un tipo di potatura mh, che sia di, di sollievo al, all'albero stesso. Siccome ecco, ci sono state queste segnalazioni, eh, L'amministrazione si è prontamente attivata anche insieme con il maresciallo, eh, comandante della stazione dei Carabinieri e con oh, chi di competenza per andare a, a diciamo, fare un sopralluogo sulla, sul, sul posto. Eh, Effettivamente ci, ci si resi conto che diciamo, questo tipo di potatura era stata forse eseguita in maniera un po' più pesante e non a regola d'arte su quelli che erano gli intendimenti dell'amministrazione stessa. E quindi si è immediatamente bloccata questa attività di potatura e, e quindi mh, si è deciso di, diciamo, di interrompere questo, questa, questa autorizzazione che era stata concessa. Poi, vabbè, anche qui, esposto al corpo forestale, al, sono tutti degli atti per carità legittimi che, che possono essere fatti, anche se io gradirei che chi facesse questi esposti poi mettesse in calce il proprio nome e il proprio cognome e non facesse semplicemente delle telefonate anonime o cose del genere, e, ma questo perché ecco, io sono del parere che. È, tra persone civili bisogna sempre guardarsi in faccia e confrontarsi in maniera leale e corretta e quindi, diciamo, la questione, tra virgolette, eh, l'abbiamo chiusa in questo modo. Non ci sono stati più ulteriori lavori di, di questo genere e se dovessero essere fatti in, in futuro saranno monitorati con più attenzione sia da parte dell'amministrazione che dell'ufficio competente. C'è qualche risposta? No. Io passo al prossimo interrogazione urgente riguardante la mancata redazione del piano urbanistico generale Pug i sottoscritti Criatti Pasquale, Chezzi Stefano, Arcuti, Luigi in qualità di consiglieri di minoranza premesso il piano urbanistico generale rappresenta uno strumento fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo strategico del territorio comunale. Con delibera numero 27 del e successiva del tema numero 11 2010, è stato conferito l'incarico ai tecnici per la redazione di quanto in oggetto, che i consiglieri sopracitati in data 19-12-9-2012 interrogavano il Sindaco per conoscere lo stato del leader relativo alla redazione di quanto in oggetto e nella risposta riportata in Consiglio, il Signore rispondeva che i rischi incaricati, dopo i vari passaggi elencati, avrebbero dato corso agli ulteriori adempimenti che avrebbero portato alla formazione e definizione del PUG, che ad oggi, a distanza di anni, lo stesso risulta ancora consegnato, chiedono di conoscere come mai, nonostante la sua importanza e strategicità, non si sia ancora proceduto alla realizzazione del PUG, di conoscere precisamente tutte le azioni messe in atto dall'amministrazione per poter giungere nel minor tempo possibile alla redazione del piano urbanistico generale, al fine di dotare quindi anche il nostro Comune di tale strumento. Si chiede che di ciò sia la risposta insieme al prossimo Consiglio Comunale con osservanza alla dia 24 febbraio 2014 i consiglieri di minoranza Prego Sindaco Iniziamo a me, vorrei specificare che non è una delega che mi compena Va bene, una piccola precisazione tecnica la faccio io ah, che abbiamo già chiarito in cose quindi... Scusa, scusa, scusa, ponderò. Va benissimo Va benissimo così. Prego. Allora, per quanto riguarda questo, il problema della redazione e dell approvazione del PUG da parte del Consiglio Comunale, innanzitutto mi preme eh, sottolineare ai consiglieri di minoranza firmatari dell'interrogazione che eh, diciamo, forse siccome loro non erano presenti nella passata eh, consigliatura, che questo non è un argomento che è stato accantonato o sfuggito all'attenzione di questa amministrazione ma neanche della precedente. Tant'è vero che noi nella precedente amministrazione portammo in Consiglio Comunale il Pug, solo che poi per diciamo, delle eh, prese di posizione eh, anche in, in seno alla maggioranza dell'epoca. Eh, diverse dal, dal resto della, della componente amministrativa non ci furono le condizioni per, per poter approvare il Pug come era stato eh, predisposto quindi, questo, innanzitutto volevo oh, chiarire che mh, non è un argomento sul quale l'amministrazione è stata latitante eh, sia nell'immediato nel, nel, nel, nel, nell ma anche nel passato qui non voglio poi andare a scendere, a scendere nei dettagli perché all'epoca non fu approvato, però comunque potete tranquillamente andare a prendere i verbali e le, eh, le convocazioni dei consigli comunali della precedente consigliatura e troverete all'ordine del giorno di un consiglio comunale la presentazione per l'approvazione del Pug all'epoca. Detto questo... Questa amministrazione, l'attuale, non ha messo nel cassetto questo, questo problema, solo che nel corso di questi ultimi due anni sono pervenute una serie di modifiche anche alla legislazione in materia urbanistica, innanzitutto quella riguardante la perimetrazione PAI e quindi la vincolistica PAI e non ultima quella riguardante il PPTR il piano paesaggistico territoriale regionale che è stato introdotto anche in maniera abbastanza diciamo, tra virgolette eh, violenta, un po' gambatesa da parte dell'amministrazione dell regionale pur con tutto il rispetto per l'assessore Barbanente che reputo una persona molto qualificata e conoscitrice a fondo della materia urbanistica e quindi tutta questa eh, diciamo, nuova documentazione legislativa ha fatto sì che si gioco forse si rallentasse l'itere della, della, della redazione e dell'approvazione del PUG. Però una volta che, eh, perché come voi stesso penso sapete e ricordate, eh, c'è stata questa diciamo, entrata in vigore del nuovo piano paesaggistico, poi c'erano anche i tempi e i termini per poter eh, proporre osservazioni sia da parte dell'ente che da parte dei singoli cittadini. Una, una, una volta diciamo, che adesso penso si sia concluso grosso modo questo problema di, di carattere diciamo, tecnico-normativo sarà eh, cura dell'amministrazione e, e obiettivo dell'amministrazione quello di accelerare, mi auguro questa volta in maniera definitiva, all'approvazione del eh, documento programmatico e del, del piano urbanistico generale. Fermo restando che è, è chiaro che alla fine il. Eh, la, la, il, il mh, L'organo che alla fine delibererà su questo Pug non sarà la Giunta Comunale, ma sarà il Consiglio Comunale. Quindi sarà poi in quel caso, in quella fattispecie, che ogni consigliere si assumerà le responsabilità delle, delle proprie, del proprio operato per far sì che Radio si possa dotare in maniera definitiva di un Pug. Ciò detto non è accaduto la volta scorsa quando l'amministrazione portò il Pug in aula... E l'Aula non, no, no, non intese eh, approvarlo, possono rispondere se lo ritengono. Posso intervenire gli interroganti, altrimenti passiamo all'altra interrogazione. Possiamo andare avanti? Allora, interrogazione urgente relativa alla manutenzione stradale. I sottoscritti Griatti Pasquale, Chezzi, Stefano e Alcuni Luigi in qualità di consiglieri di minoranza permesso che in tutto il territorio comunale sono presenti numerose buche di varie dimensioni distribuite su tutta la sede stradale, generando seri pericoli per la circolazione.